Dove i monti incontrano la pianura proprio nel punto in cui il panaro abbandona la sua irruenza appenninica e diviene un fiume di placido corso, sorge la città di Vignola, adagiata tra i ciliegi. È un comune di quasi 26.000 abitanti in provincia di Modena, molto vicino all'uscita dell'autostrada di Modena Sud, quindi facilmente raggiungibile. Siamo alle pendici del Monte Cimone, siamo contornati dall'Appennino Modenese-Reggiano in un clima molto gradevole quasi tutto l'anno. Un insediamento favorito in tempi antichissimi dalla speciale collocazione geografica che anche oggi contribuisce ad aumentare le attrattive del borgo ha la fortuna di essere collocata in parte in pianura e in parte in collina. Inoltre abbiamo anche un bellissimo fiume, quindi un insieme di elementi che non tutti i paesi hanno. La città vanta origini antiche, come attestano i molti monumenti che vanno tessendo la struttura urbana. Vignola deriva il suo nome da vineola, piccola vigna. Vignola è appartenuta per molti anni all'abbazia di Nonantra, poi è appartenuta ai Vescovi di Modena e quindi al comune di Modena. Dal 1300 in avanti gli estensi entrano nel dominio del territorio modenese. Del periodo più antico della sua storia, Vignola conserva alcune significative tracce, come ad esempio la bella pieve romanica di San Martino in Centoripe. Un plesso sacro, sorto in un crocevia di intenso traffico commerciale, proprio la collocazione strategica del borgo, attirò le attenzioni dei signori delle armi d'età medievale. Da fine 300-400 gli estensi erano signori di Vignola, ma hanno affidato la signoria a una famiglia ferrarese che si chiamava Contrari. I Contrari sono stati per oltre 170 anni feudatari di Vignola, dopodiché il feudo di Vignola era passato ai Boncompagni, un'altra famiglia nobile bolognese di cui in effetti un papa ha comprato questo feudo, era Gregorio XIII. I Boncompagni hanno mantenuto il feudo fino a Napoleone, poi tutti i diritti feudali sono stati eliminati, ma hanno mantenuto il possesso del Palazzo e della Rocca fino al Novecento A queste grandi famiglie si devono i ricchi investimenti di natura immobiliare che oggi a distanza di secoli ci restituiscono uno scenario impareggiabile. Correva l'anno 1577 quando l'inviato a Vignola del marchese Giacomo Boncompagni così scriveva al suo signore. Ho la terra di Vignola, una bella et onorevolissima rocca con tre torri e altri torrioni, con le muraglie buonissime. Oggi, come allora, il maniero signoreggia la vallata dall'alto di uno sperone di arenaria, proteso verso il fiume. Le prime notizie storiche ci arrivano da un documento notarile del 1178. Com'è fatta? È affascinante, molto affascinante, perché è una scatola cinese, per cui all'interno dell'involucro esterno che tutti vedono quando arrivano qui in questa bellissima piazza, troviamo tanti altri edifici e ci sono le tracce, visitandola si possono proprio individuare le tracce degli altri edifici. Eh, sicuramente il primo edificio in muratura risale a qualche anno prima del famoso documento del notaio del 1178 e quindi è chiaro che questa rocca nasce per presidiare un punto importante. baluardo di un territorio di confine, la Rocca di Vignola controllò per secoli i percorsi militari e commerciali tra Pianura Padana e Toscana, tra Modena e la vicinissima Bologna. Vignola acquista maggior importanza, è vero che il suo territorio comincia a svilupparsi anche dal punto di vista della produzione agricola. Ma è anche vero che è al centro, per esempio, delle lotte tra guelfi e ghibellini, perché ci sono anche assedi, saccheggi, incendi, distruzioni, una bella pletora di tagliagole passa da queste parti, perché questo periodo di turbolenza ha eh, termine nel 1399 quando, dopo alterne vicende, il dominio della Casa d'Este si consolida sul territorio pignolese. Si inaugurò così il periodo di fasti che rese la Rocca di Mignola il maestoso monumento che possiamo ammirare oggi. Uno dei punti irrinunciabili è il cortile. Chiunque può notare la storia fisica della rocca. Tutto quello che lo circonda ed è costruito in sassi del fiume Panaro è antecedente al 1400. Tutto quello che è costruito con mattoni risale ai primi anni del 1400. Come si dice, i muri parlano. Il secondo luogo dell'anima di questo edificio è sicuramente la Cappella Contrari, che è un luogo straordinariamente affascinante, non solo per gli affreschi che si possono ammirare, ma per la sua storia, per le sue caratteristiche, perché quel, quel ciclo di affreschi non è stato completato. Ed è uno dei rari cicli di affreschi in Italia in cui eh, il lavoro del cantiere, del pittore, dei, dei suoi aiutanti, si interrompe improvvisamente, lasciando a metà una giornata di lavoro, comportamento folle, perché significava rifare tutto il lavoro fatto fino a quel momento. Nel cuore più riposto dell'antica Roccaforte, la Cappella Contrari rappresenta l'anima di un edificio ricco di fascino, la cui gestione è appannaggio della Fondazione di Vignola. La Fondazione di Vignola direi che è un punto di riferimento per la comunità locale, a livello di aiuto fisico, a livello di formazioni di eventi culturali, a livello di eventi promozionali di poesia, di arte, di musica, di concerti. Quindi una sede dove si può fare riferimento non solo al bello architettonico, ma a quello che è proprio il bello in generale, quello che riesce a far muovere le emozioni del nostro animo, quello che porta fuori e ci porta dentro noi stessi con tutti gli eventi che noi stiamo costruendo Un'esperienza di grande successo che punta a crescere ancora. L'affluenza dei visitatori alla Rocca nel tempo si è sempre andata potenziando e ultimamente siamo arrivati negli ultimi due o tre anni tra le 35.000 e 40.000 visite annue che vengono un po' ovunque, anche dall'estero, dagli Stati Uniti, dalla Germania, paesi europei e non europei. I significativi lavori di restauro realizzati, grazie al contributo della Fondazione di Vignola, ci restituiscono intatto un gioiello della nostra storia. Questo è il bello di questo edificio, è proprio che è un edificio che ha vissuto. E la sintesi che mi sento di fare per dire venite a vedere un, un edificio che ha vissuto. Oltre gli spalti merlati, tra le antiche dimore spicca la residenza che riassume in sé i nomi delle tre grandi famiglie vignolesi, Barozzi, Contrari e Boncompagni. Questo elegante palazzo rinascimentale fu costruito tra il 1560 e il 1567 su progetto dell'architetto vignolese Jacopo Barozzi. Il gioiello del palazzo è la scala a chiocciola, è l'unica scala che collega i quattro piani del palazzo. È una scala di dimensioni abbastanza importanti. La sua caratteristica principale è che su una rampa, quella che va nel piano interrato, ha una eh, colonna al centro che contribuisce a sostenere tutta quanta la scala. Ma nella parte aerea, che sono quattro rampe per 12 metri d'altezza, non c'è assolutamente nessuna colonna centrale l'autenticità connessa all'estro architettonico è una cifra stilistica che caratterizza tutto il centro abitato medievale. Da Palazzo Barozzi attraversiamo la bella piazza su cui si affaccia la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Nazario e Celso. Data molto importante in questa storia della Chiesa è verso la metà del 1600 quando grazie a un progetto di un mastro muratore che si chiamava Zaccaria Pelli la chiesa subisse un ampliamento notevole. E arriviamo a, alla prima data veramente importante della chiesa, che è il 1834, quando si decide di chiamare l'architetto Cesare Costa per chiedergli un adattamento della chiesa, che comunque non era mai stata completamente finita. Tant'è vero che la facciata sarà finita nel 1889 dal Carlo Un'altra perla della città di Vignola sono i giardini galvani, posti sulle mura che cingevano l'antico castello. All'inizio del 400, diverse famiglie ferraresi, a seguito di Uguccione Contrari, nuovo signore di Vignola, si insediano qui a Vignola. I Galvani in particolare eh, costruiscono a loro spese una torre, eh, fortificano delle mura cittadine e scavano il fossato. Nel 1577 la famiglia Galvani aveva acquistato diverse abitazioni, i portici e le botteghe. E eh, di fronte appunto al fossato aveva acquistato questi terrapieni dove costruirà un giardino definito un ortus concluso, cioè un orto-giardino. La trasformazione da orto-giardino a giardino neoclassico all'italiana avviene agli inizi dell'Ottocento. La vitalità della città appare evidente se consideriamo l'attività dei molti poli museali. Dal Museo Civico di Storia Naturale, intitolato ad Augusta Redorici Ciroffi, al Museo Marmi, un'esposizione permanente dedicata alla settima arte. Un tessuto culturale vivo, alimentato nei secoli da alcuni grandi personaggi diciamo da Jacopo Barozzi, che sicuramente è uno dei maggiori esponenti dell'architettura del Rinascimento. Il secondo vignolese eh, del secolo successivo, eh, quindi siamo nel XVII secolo in questo caso, è un cartografo, eh, Giacomo Cantelli. Il terzo vignolese è Lodovico Antonio Muratori, uno dei più grandi eruditi che è vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Si potrebbero dire tantissime cose di muratori. Quello che ha colpito me è la versatilità, quindi la pluralità dei saperi, ma anche la tenacia, la caparbietà e la vivacità intellettuale dei precursori della propria epoca. Eh, Francesco Selmi è uno dei più grandi chimici dell'Ottocento europeo è una figura assolutamente interessante che ha questa grande versatilità e questo sapere eh, plurale. L'ultimo è un musicista, Luigi Gazzotti, che ha vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, scrive in I Patriottici, è un interventista, quindi vive tutto il clima delle avanguardie. Nonostante questo è legato anche alla tradizione però, al teatro d'opera, alla musica sacra, alla musica popolare, ma soprattutto ci piace ricordare che è un grande interprete di Giacomo Leopardi, infatti musica all'infinito, alla luna, il sabato del villaggio e diverse altre opere di Leopardi. Vicende che possono essere studiate e approfondite presso la bella biblioteca comunale che conserva molti materiali d'archivio. La Biblioteca Auris rappresenta insieme a Villa Trenti, che è una struttura, una villa antica che è posta qui al fianco di questa biblioteca, ecco sono due strutture molto importanti per i giovani ma anche per il mondo adulto. Non è la classica biblioteca tradizionale, ma è anche un luogo di aggregazione sociale. I ragazzi vengono qui, partecipano ad iniziative che vengono organizzate, ma è anche un luogo di studio. Quindi è fondamentale l'importanza di questo centro, che è un centro giovani, fondamentale per il territorio di Vignola, ma anche per tutti i comuni limitrofi dell'Unione Terra dei Castelli. Storia non solo. Vignola rappresenta anche un piccolo paradiso per gli amanti degli sport e delle attività all'aria aperta. Vignola offre alle persone in generale, in particolare ai giovani, un'ampia gamma di percorsi culturali, storici, enogastronomici e non ultimo sportivi. Il giovane ha la possibilità di svolgere a più livelli, sport tradizionali, classici, quali il calcio, fino a quelli più ricercati, particolari, come ad esempio pensiamo solo al retro running, attività nuova che viene dagli Stati Uniti, che a Bignola è praticata a livello altissimo e il tiro con l'arco anche. Il moderno complesso degli impianti sportivi e delle piscine, a due passi dal centro storico, si affianca alla fitta e ben articolata rete di sentieri. I molti percorsi, adatti a tutte le età, conducono verso le colline punteggiate di ciliegi, elemento caratterizzante di un intero territorio. Dal 1965 a Vignola c'è un consorzio che tutela la produzione del ciliegio. Dal 2012 abbiamo ottenuto il riconoscimento di identificazione geografica protetta che è un rafforzamento ulteriore del nostro marchio. Da cosa si differenzia la ciliegia di Vignola dalle altre? Dalla lucentezza, dalla croccantezza, dalla tessatura e dalle caratteristiche organolettiche. Queste caratteristiche sono date dalla concomitanza tra il territorio, l'ambiente e l'alta professionalità dei produttori. Ciliegie non solo. La tradizione della provincia di Modena ci consegna un'altra prestigiosa eccellenza, frutto di un sapere secolare. Ci troviamo nell'acetaia comunale di Vignola che ha già 23 anni e abbiamo un aceto balsamico tradizionale già DOP perché con la prima linea che sarebbe l'affinato che va dai 12 ai 24 anni noi ci siamo dentro pienamente e imbottigliamo come comune di Vignola. Nella provincia di Modena siamo solo due acetaie che imbottigliano DOP. L'età dell'aceto balsamico non è dato dall'aceto balsamico, è dato dalle botti. Queste botti vengono rincalzate tutti gli anni e nella botte numero 1, che è la più piccola, se la batteria ha 20 anni ci sono 20 frazioni di aceto balsamico. Nelle botti più piccole noi abbiamo dei profumi veramente completi. Il lento affinamento è all'origine di questo capolavoro dell'arte culinaria che nelle sue versioni, di uva e di mele, si sposa alla perfezione con i sapori di questa terra ricca. Oggi a tavola abbiamo messo quelli che sono per noi i prodotti più importanti quindi il parmigiano, in questo caso quello di bianca modenese, il prosciutto crudo, ovviamente quello di Modena, l'aceto balsamico tradizionale, tutto quello che è il mondo delle ciliegie, che in questo periodo ovviamente è sotto spirito, quindi ciliegie e marasche. Abbiamo portato il nostro lambrusco, perché il lambrusco da nostre parti non può mancare, visto il tipo di cucina che facciamo. La torta Barozzi, che è una torta che nasce a fine 1800 con una ricetta codificata e brevettata, una cosa molto particolare. Un viaggio a Vignola si conclude doverosamente a tavola, coronamento di un'esperienza di arricchimento sensoriale e culturale. Possiamo definire la nostra cucina una cucina sincera, e quando dico sincera significa che non bisogna raccontare niente, basta mettere in bocca per capire che cosa stiamo mangiando. È un valore che appartiene alla nostra comunità, una comunità che non gioca a nascondino, e quindi a maggior ragione posso dire che la nostra è una cucina vera. Un'arte eccellente, protagonista dei numerosi eventi che ogni anno animano il calendario, dalla festa dei ciliegi in fiore alla successiva festa di Vignola e Tempo di Ciliege, sino al conclusivo autunno vignolese. Vignola è una Vignola aperta, sempre accogliente e disponibile ad aiutare il prossimo ed è per questo che è progredita molto in questi anni. È una città ancora, mi piace dire, a dimensione d'uomo, l'accoglienza Vignolese, un'accoglienza capace, eh, aperta, è una città molto, molto trafficata, molto visitata ma ordinata. Per chi come me ha amministrato Vignola, un impegno molto importante, però ho capito e ho conosciuto meglio il perché Vignola è arrivata a questi livelli pur essendo ancora una piccola cittadina perché ha saputo nel tempo diversificare le tante attività